Benvenuti a tutti ragazzi, io sono il Pipega e oggi siamo qui alla Milano Games Week per un video fantastico Una Battle Challenge con i creator migliori d'Italia In questa corrice fantastica noi andremo a cercare 5 creator e gli faremo tirare la palla 3 volte contro quella bottiglia Ai 5 partecipanti faremo scrivere su un post-it il numero di volte che la bottiglia verrà presa dal totale dei creator Il creator che si avvicinerà o azzeccherà il numero di volte che la bottiglia... Verrà presa vincerà 100 euro Quindi iniziamo subito Ma prima Fermi tutti ragazzi Ci troviamo alla Milano Games Week E oggi per voi Vi presento Genshin Impact Il gioco che finalmente 7 di dicembre Uscirà in italiano Questa è un Colpo grossissimo anche perché ovviamente è il gioco più conosciuto in assoluto È il gioco free to play per eccellenza Come vedete dalle immagini questo RPG è il più conosciuto, è il più famoso E da ora in poi sarà anche in italiano E questo ovviamente permetterà a tutti gli appassionati del genere Di poter giocare con la propria lingua a questo capolavoro Ogni mese usciranno nuovi banner con personaggi giocabili e sbloccabili Bando le ciance. Genshin Impact solo per voi, link in descrizione mi raccomando scaricatelo tutti e fatemi sapere se vi piace questo gioco. Partecipa al video, eh, video. Deve, puoi vincere 100 euro no oh, e vinci sta piota che devo fare? colpire fa? la bottiglia e azzeccare il numero di volte che la bottiglia verrà presa da 5 creator e tu sei uno di questi 5 ti okay. azzecchi o ci avvicini di più il numero di volte che verrà per casa la bottiglia vinci sì. 10 100 okay, euro ok ci sto e allora signori partiamo subito con David John che è il nostro primo partecipante allora adesso faremo scrivere a David John Rubino su questo post-it quante volte verrà beccata la bottiglia da tutti i 5 creator selezionati se ti avvicini o ci becchi vinci 100 euro io non devo vedere lascio alla nostra valletta questo ingrato compito prego questa è la predict di Danny John Rubino la mettiamo dentro il cappello di Blur adesso iniziamo la challenge sei pronto? pronto pronto primo tentativo per Danny John Rubino gli se ci becca vai No! è il primo andato secondo tiro nooo però manca poco, però manca poco, attenzione. Terzo ed ultimo tentativo per David John. Sei pronto? Vai David John! Oh! È presa! È presa, è presa! È presa, è toccata, è toccata! Vale uno quindi! David John becca la bottiglia Una volta E andiamo al prossimo creator Vedremo se vincerà 100 euro David John Allora 1 su 3 per David John Che è stato bravo Vedremo se vincerà poi 100 euro David Grazie mille Se vinci 100 euro io vengo a scoprire Ti vengo a cercare per darti i soldi Pure in salvo va bene no? Va bene anche in salvo Va bene Russe va bene Beh quello leone, chiediamo Linea la Russia allora siamo alla ricerca del nostro secondo concorrente di oggi e andiamo sapete dove? Alla stardust Vai Campolunghi Campolunghi Dove sono i tiktoker? Ciao bro Ciao Certo, certo Io stare girando un video però va bene a girargli un video Sì No, non la taglio Luca Campolunghi signori Cucciolano Allora voglio farti fare una battle challenge Io ti passo la palla Ok e tu devi coprire la bottiglia. È molto semplice. Hai tre tentativi. Sappi che ci sono cinque creator e tu sei il secondo. Ti darò un bigliettino. Quindi devi, dovrai scrivere un numero da 1 a 15 Che sono i tentativi che puoi fare per prendere la bottiglia In totale tra tutti i creator Se azzecchi il numero, ci avvicini, vinci 100 euro E quindi che cazzo devo scrivere su questo bigliettino un numero da 1 a 15? È un numero da 1 a 15, se ci azzecchi sono 100 euro Sei pronto? Io scriverò sempre il mio numero e tu sai qual è Allora, prima di tutto facciamo scrivere a Luca un numero da 1 a 15 E lo mettiamo dentro il cappellino magico Vai. Sei pronto? Vai Attenzione Luca Campolunghi ha messo il suo bigliettino E adesso ti passo la palla E tu devi beccare la bottiglia Sei pronto? Pronto Primo tentativo Per Luca Campolunghi Deve beccare la bottiglia sì. Siete pronti? 3, 2, 1 Vai uh, Secondo tentativo Per Luca Campolunghi Sei pronto? Più difficile questa eh oh! Eh, Non va bene questa Terzo e ultimo tentativo Riproviamo Sei pronto? Vai Luca Mi far il figura di merda e' buona, è buona! E buona! Ecceso! Luca! campo lunghi! Questo facciamola che sia buona, dai! Ora allora, Luca, 1 su 3! 0 su 3? No, 1 su 3, la prendiamo buona, Possiamo fare una foto, perdonami! Ma allora, foto di che? Allora, uno dei migliori calciatori, uno dei migliori calciatori! La rivelazione è Messi. Vabbè no, ragazzi, no. allora. Dopo c'ho ancora l'unghia nera! Ma ancora con Cristo? Eh? Sì, la, la ciacca del piede, c'è cioè una unghia nera. È inguardabile. Devo beccare la bottiglia. Sì, però prima devi fare un'altra cosa, devi scrivere un numero da 1 a 15. Sono il numero di bottiglie prese tra 5 creator. Se c'è avvicini o c'è che sono 100 euro. L'avete visto qualcuno quanto hanno fatto? Eh no, è sei il terzo però. adesso Murra scriverà un numero da 1 a 15. Se c'è zecca sono 100 euro. 6. Ah, legge eh. No, io dico 6. Allora scriviamo 6, metti dentro. Attenzione, primo tentativo per Murray. Sei pronto? Dai Mo Uno su uno Secondo tentativo Siete pronti? Let's go uh, Terzo e ultimo tentativo Vai Mo va. Ha di morire ma ci è piaciuto Allora, terzo concorrente Murray, Ha fatto uno su tre anche lui E adesso siamo a tre bottiglie colpite su nove Cerchiamo il nostro quarto concorrente E penultimo Vediamo chi salta fuori Bro, secondo te chi vince? Tra chi? Tra tutti Bo Signori, Bo è quotato a 1,20 Cosa ne pensi? Eh. Allora il nostro quarto partecipante è Gioe Come stai? Benissimo bro sono pronto A caricare e a distruggere tutto vinco io Allora prima cosa da fare devi scrivere Su un bigliettino un numero da 1 a 15 Che sono i tentativi Possibili massimi di prendere la bottiglia Se azzecchi il numero ci vai vicino e vinci 100 euro bro sei il quarto Te li do te li do Siamo il quarto siamo in 5. Però non ti dico gli altri quanto hanno fatto Ok tre tiri a testa a prendere la bottiglia bro io spero Che gli altri mi hai detto gli ospiti sono bravi loro Quindi adesso scrivi sul bigliettino e metti dentro il cappello non lo dico no non lo dici dobbiamo lo dobbiamo scoprirlo noi chiudilo mettilo dentro il cappello perfetto allora iniziamo a me il pallone io te lo passo e tu devi colpire la bottiglia sei pronto? sono, sono, sono carichissimo allora primo tentativo per Gio carichissimo si vai pronto? vai Gioe, cazzo d'esterno! Visto che voglio rovinare i bigliettini per tutti, faccio una minchiata adesso. Uh, uh, uh, uh, uh. <ride> la clip per TikTok, ce l'abbiamo fatta! E questa va dritto su TikTok! Allora signori, due su tre per Joe! Posso dirti una cosa? Sei stato uno dei migliori! No bro minchia, allora ho fatto una minchata il bigliettino! <ride> allora cerchiamo il quinto e ultimo concorrente, grazie a Joe! Grazie a te E vediamo se vincerai 100 euro Lo scopriamo a fine video Ma sto like l'avete messo Mi raccomando eh Allora Qui allo stand di Angie Stiamo cercando il quinto e ultimo Concorrente di questa battle challenge Però voglio Voglio mettere del pepe Andiamo cerchiamo Scusa scusa scusa Vorresti partecipare A una battle challenge? Sì Sai che per... cos'è una battle challenge? No Allora siamo qui con Luli Ziva. Dobbiamo fare una challenge un po' particolare Devi prendere la bottiglia Io ti passo il pallone E tu devi semplicemente colpirla Hai tre tentativi Me ne basta uno E più ne prendi meglio è Perché ti spiego ah, Non ho capito il gioco Me lo rispieghi? Tre tentativi Devi prendere la bottiglia Mi raccomando Adesso ti farò scrivere su quel bigliettino Un numero da 1 a 15 Tu sei l'ultima concorrente Se azzecchi il numero di bottiglie prese In tutto il video Vinci 100 euro O se sei quella che si avvicina di più Ok Bigliettino appena messo E adesso via con la challenge Ma prima ti sfido a un'altra cosa Se ne azicchia almeno una vinci un bacio Da te eh? Da me Ok Ha detto ok Let's go. Allora primo tentativo per l'Uliziv Vediamo se riuscirà a prenderne uno E soprattutto vediamo se vuole baciarmi a sto punto Perché se lo becca ovvi ovviamente È perché vuole baciarmi non per i 100 euro Pronta? Vai! Primo tiro, uno su uno, l'Uli Ziv Adesso vai col secondo tiro, pronta? Vai! One later. Much, much, much later. Oh. A far Di tanto così, guarda che non è semplice Secondo tiro sbagliato, terzo e ultimo Tentativo per Ziv, pronti? Diciamo che si è giocato tutto nella prima cartuccia, ma... Signori, quindi 1 su 3 per Lulli la nostra ultima concorrente. Eh, diciamo che è abbastanza evidente che tu... Non abbia... aveva le scarpe giuste. Sì, però era evidente che l'obiettivo era un bacino. Ma questo bacino dove, dove lo diamo? Non me lo vuoi dare. Perché sei passata di qua? Io... Eh... Io riesco da questo lato. Eh, lasciate un follow. Iscrivetevi al canale se volete sapere che cosa mi ha appena detto. Okay. Signori adesso scopriremo chi ha vinto i 100 euro, chi si è avvicinato di più e andremo a dargli i soldi va bene? Siamo al termine del video, il numero totale di bottiglie prese è stato 6 E noi sappiamo già chi ci ha beccato Io dico 6 Ma magari c'è un pari merito e quindi dovremmo splittare il premio per due. Ma adesso lo scopriremo Il primo biglietto L'iniziva ha detto 17 Sarà anche bella e simpatica È bravissima Mi ha anche baciato Ma con i numeri non ci siamo Secondo bigliettino Dopo l'unizio 17 Moonride E Moonride Che già sapevamo aver detto 6 E io non voglio giftargli Le stava Moonride Moonride Ma da dove cazzo sei Cecchino cioè, Vabbè e lo sapevamo già Terzo biglietto Vediamo un po' Luca Campolunghi Che dice e 9 E quindi non ci ha beccato Quarto biglietto Vediamo un po'. Rubino. Non è andato lontano effettivamente. David John Rubino fa 8. Ma ancora Moonride è l'unico vincitore. Vediamo un po'. Quinto e ultimo biglietto. Joe. Ci ha fatto proprio l'autografo. Ma il numero, ahimè. È sbagliato. Quindi a vincere 100 euro di Sub e Moonride. Uh. Ho vinto io, vi pega. Ho vinto io. Ho vinto io, vi pega. Oh, no. Dai, vi ho vinto io la sfida a Milan Week Il <ride> ballo dell'esame lo ballo sai perché Come? E quindi questa challenge è ufficialmente finita Io vi ricordo di lasciare un like E soprattutto iscrivervi al canale per supportarvi Sempre o comunque Noi ci vediamo al prossimo video dal PiPega è tutto Linea A lo studio? No signori, come al solito, una chiusura eh? <ride>